Bentornati, seconda puntata di quella che ho chiamato Gli anni folli di Ennio Morricone, l'abbiamo lasciato nel 1965, anno in cui ha composto 13 colonne sonore, e lo ritroviamo nel 1966, anno in cui comporrà altre 13 colonne sonore. Primo film che vediamo oggi, Sette Pistole per i McGregor, uno dei tanti film del, del filone di Spaghetti Western, quindi di Western girati mediamente non con dei budget sterminati, che però avevano un loro pubblico e regolarmente prendevano molti più soldi di quanti ne venivano spesi. Proseguiamo con Svegliati e Uccidi, regia di Carlo Lizzani, che praticamente racconta la storia di Luciano Lutring, che probabilmente i più giovani ignoreranno, ma insomma... Quelli che sono vissuti negli anni 60 e 70 lo conoscono con l'appellativo che gli era stato dato il solista del mitra, era la storia di un rapinatore che era stato abbastanza famoso in quegli anni, la cui storia viene romanzata e raccontata, raccontata in questo film di Carlo Lizzani. Mi vedrai tornare, regia di Ettore Maria Fizzarotti, ancora Gianni Morandi, l'abbiamo visto la volta scorsa in ben tre film del 1965, questo qua fondamentalmente prosegue il filone dei film cosiddetti musicarelli. Poi passiamo da un film estremamente eh, scanzonato, leggero, e insomma, senza, come dire, senza alcun tipo di, di pretesa intellettuale, a Pierpaolo Pasolini, perché questa, come era una, una delle grandi forze di Ennio Morricone, abbiamo già visto l'altra volta: la capacità di saper scrivere musica per film così diversi tra loro. Il film in questione è Uccellacci e Uccellini, con indimenticabile Totò, e eh, Ennio Morricone, appunto che firma l'ennesima colonna sonora da un film intellettualmente impegnato a un film storicamente impegnato La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo che sicuramente viene ricordato come uno dei film più importanti della filmografia italiana forse meno importante è Un uomo a metà con la regia di Vittorio De Seta sempre ovviamente lo stesso anno, il 1966 Unico i film che probabilmente non resterà negli annali, comunque sintomo e prodotto di quella meravigliosa industri industria cinematografica che c'era in quegli anni. Un fiume di dollari, con la regia di Carlo Lizzani, e le musiche non di Ennio Morricone ma di tale Leo Nichols. che era Leo Nichols? Ennio Morricone, naturalmente, sotto pseudonimo. E qui torniamo alla, al tema, ne abbiamo già parlato prima, del fatto che in certi casi... Si preferiva dare degli pseudonimi più o meno americaneggianti, comunque di matrice anglosassone, probabilmente perché la cosa veniva venduta meglio sul mercato internazionale. Non riesco ovviamente a pensare a un'altra un motivazione. Tenete presente comunque che Morricone, soprattutto nel genere western, ma non solo nel genere western, era già, come dire, un grosso nome in quegli anni. Però, inspiegabile ai miei occhi, la scelta di uscire sotto uno pseudonimo. La trappola scatta Beirut, agente 055. Allora e qui torniamo a quello, al filone che abbiamo visto l'altra volta sugli agenti segreti che non potendosi, non potendosi chiamare 007 James Bond per evidenti ragioni venivano chiamati 055, 077, 777, 017 o com come vogliamo. Erano comunque film con un discreto budget, una produzione, una produzione internazionale che evidentemente avevano un loro seguito. Da un film di spionaggio saltiamo a una commedia, Come imparai ad amare le donne, legge, regia di Luciano Salce, che ormai avut, aveva avuto una collaborazione intensa e continua con Ennio Morricone, anche se poi Salce lavorerà anche con altri compositori, ma insomma questo è l'ennesimo capitolo da, della loro collaborazione. Per pochi dollari ancora, la regia di Giorgio Ferroni. Allora, qui c'è un problema su questo film, perché in realtà la colonna sonora non è una scritta Moricone, ma è scritta Gianni Ferrio, che comunque, insomma, magari un giorno parleremo anche di lui, è stato un compositore decisamente di, di ottimo livello. Ehm, cosa viene fatto? Un'operazione biecamente commerciale su questo film. Quindi la colonna sonora viene scritta Gianni Ferrio, però viene preso un pezzo, di Ennio Morricone, tra l'altro scritto per un documentario che aveva fatto tempo prima, e viene scritto Musiche di Ennio Morricone, evidentemente per ragioni di cassetta. A questa, a questa cosa seguirà una causa legale che poi si, eh, si troverà la soluzione semplicemente una decina d'anni dopo, quindi neanche pochissimo. Ennio Morricone attualmente insomma, si oppose al fatto che il suo nome era stato utilizzato indebitamente e senza e senza autorizzazione sempre a proposito del fatto che abbiamo detto prima dei nomi cambiati eh, probabilmente sapete che Giuliano Gemma i primi film che faceva da protagonista usciva col nome di Montgomery Wood quindi ancora no un nome insomma, evidentemente anglosassone per probabilmente rendere il prodotto più appetibile sul sul mercato internazionale. In questo film lui esce come Giuliano Gemma, tra parentesi Montgomery Wood, perché poi sarà il film come dire, che segnerà l'abbandono dello pseudonimo per utilizzare sempre il suo nome Giuliano Gemma appunto in tutti i film successivi. Navajo Joe, regia di Sergio Corbucci, le musiche di chi? Di Ennio Morricone? No, di Leo Nichols, cioè Ennio Morricone ovviamente sotto pseudonimo, ancora probabilmente per quella ragione che voleva che un nome anglofono fosse più vendibile sul mercato internazionale in anni in cui comunque Morricone era già Morricone, non solo in Italia, in cui abbiamo visto nel film precedente, insomma, c'è stata anche una causa legale perché era stato utilizzato indebitamente il suo nome in una sonora che non aveva scritto lui, ma insomma. cose che succedono in questo mercato. Le streghe, film a episodi con la regia di Pierpaolo Pasolini, un film in cinque episodi con le musiche che si vengono divise fra Ennio Morricone e Piero Piccioni, altri, altro grande compositore, insomma il compositore della maggior parte dei film di Alberto Sordi, magari un giorno ne parleremo in una puntata dedicata. E chiudiamo col botto, il buono, il brutto e il cattivo, a mio parere la più bella colonna sonora western scritta da, da Ennio Morricone, un capolavoro assoluto che dovete assolutamente Andarvi a riascoltare anche se probabilmente vi ricordate il para bam bam bam, insomma, anche il verso del coyote, vi ricordate incredibile, una trovata una trovata geniale. Vi ricorderete il triello, vi ricorderete l'estasi dell'oro, una, una colonna sonora di una bellezza, di una profondità di una, di una fantasia veramente, veramente incredibile, che assolutamente dovete conoscere a memoria. Altrimenti cosa seguite a fare questo canale? Beh, sul buono, il brutto e il cattivo due parole dobbiamo spenderli di più. Lo scopo di questa serie degli anni folli di Ennio Morricone non è entrare ovviamente nel dettaglio delle colonne sonore, ma semplicemente farvi una, una carrellata per farvi capire che anni pazzeschi, pazzeschi sono stati. Allora, innanzitutto il famoso Uro e Coyota. Coyote. Quelle due note che normalmente quando Morricone faceva i concerti le eseguiva col clarinetto, in realtà, quando poi erano state registrate, erano due voci umane naturalmente: in cui praticamente una diceva la A, quindi faceva a, a, mentre l'altra faceva la e e, -E, -E, e, e questo, come dire, a simboleggiare la ferocia del vecchio del, del Far West e così via. Poi vi ricorderete, naturalmente, la scena finale del film quando Tuco, a cui viene, che viene liberato dal, dall'impiccagione, grida «sei figlio di una gran puttana. Quella, ovviamente come dire, è una di quelle soluzioni che nella, nella versione in inglese non è ovviamente altrettanto, altrettanto divertente, ma visto che il film ovviamente è stato scritto in italiano, anche se poi girato in inglese, perché ovviamente tutti, i film, tutti gli attori, essendo la maggior parte degli attori americani, erano ovviamente stati doppiati, ma il film era stato pensato in italiano e poi ovviamente tradotto in inglese. Ognuno dei tre protagonisti ha un tema o quantomeno una sonorità che, che, che li contraddistingue, una sorta di leitmotiv se vogliamo. E quello di sentenza, interpretato da Lee Van Cleef, che vediamo in questa foto, è l'arghilofono, volgarmente detto ocarina, che è uno di quegli strumenti che venivano dal momento in cui Morricone, aveva già utilizzato in altri, in altri film in produzioni più povere, diciamo così, veniva da quella fase della vita professionale di Animo Morricone che poi però porterà anche in film come questo dove il budget era decisamente generoso. Non dimentichiamo il, il famoso stallo alla messicana della, della scena finale quando tutti e tre praticamente i pistoli si trovano e non si sa chi sparerà chi per primo e chi sarà dalla parte di chi, il famoso stallo alla messicana appunto con la scena del Triello anche perché considerate che questa scena sono sette minuti di musica senza dialoghi e quindi dove la musica veramente è padrona, veramente è protagonista. E Sergio Leone, che non so se lo sapete, ma era stato a scuola elementare con Ennio Morricone, eh, arriverà come dire a questo film con la piena consapevolezza di aver trovato eh, un collaboratore che in realtà era molto di più di un collaboratore, era veramente eh, come dire un autore del film. Perché poi non so se lo sapete, ma per la legge, per la legge italiana. Gli autori del film sono quattro e sono il regista, il soggettista, lo sceneggiatore e il compositore. Questa è una cosa che spesso e volentieri si, si tende a dimenticare, anche noi compositori spesso ce lo dimentichiamo, ma il compositore della colonna sonora è, è legalmente uno degli autori del film. E se non è stato Morricone autore di, un, di questi film, non so proprio chi mai al mondo potrebbe esserlo. Chiudiamo qui la seconda parte di questa uh, serie che ho intitolato Gli anni folli di Ennio Morricone, non prima di avervi lasciato il link in descrizione alla prima parte. Qui sotto se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook. E noi ci vediamo alla prossima puntata, non mancate!